Eh, bricolage creatività eh, faremo un oggettino che è utile per la casa per la cura di sé è ecologico si può fare con materiale di recupero e eh, si chiamano le spugne tawashi che viene dal giapponese che vuol dire spugne appunto allora per farlo avete bisogno intanto che qualcuno vi prepari un telaio il telaio lo prepariamo con un'asse un di legno ritagliata io ho usato un quadrato di 20 cm x 20 cm all'interno del quale ho disegnato un quadrato di 14 cm di lato di ogni lato e poi allineato abbiamo dei chiodi che sono messi a 3 cm per il primo dal bordo e poi ogni due centimetri abbiamo 5 chiodi, 5 per ogni lato. Qua avete anche tutte le misure, e quello ve lo fate preparare dalla persona di casa che fa il bricolage. Una volta fatto questo, avremo bisogno di vecchie calze bucate oppure anche i... Leggings. i leggings bucati oppure anche potete utilizzare una vecchia maglietta con le maniche lunghe bucata cioè dico bucata nel senso cose che sarebbero destinate a essere buttate voi invece le recuperate non buttatele via allora noi oggi abbiamo preso delle vecchie calze o dei vecchi colon e taglieremo dentro delle strisce di più o meno 3-4 centimetri di, eh, di larghezza in questo modo tagliate vi fate un assortimento di dei colori che volete mettere insieme e iniziate a tagliare le vostre strisce. Allora, strisce ce ne servono in tutto. 5 per un senso e 5 nell'altro, quindi sono 10. Una volta che le avete tagliate, iniziate a infilarle in questo modo: come vi fa vedere Margot. Da un chiodo all'altro, le tirate. Potete alternare. Noi facciamo con dei colori misti. Potete anche fare con una calza sola, un colore solo, però a noi ci piace miscelare tutto. Voilà, tendete bene da uno all'altro le 5 prime strisce. dopo prendiamo nell'altro senso una e poi facciamo come si lavora un telaio quindi prima passo sopra sotto poi di nuovo sopra e sotto e sopra e vado ad agganciarlo al chiodo di fronte prendo un'altra Faccio lo stesso lavoro sul secondo chiodo, ma se qua aspetta, fai se qua eh, sono passata sopra, invece con lo successivo devo passare prima sotto, poi te lo tengo, mm -hmm. scappa via. Sotto, sopra, sotto, sopra, sotto e vado a tirarlo di qua. faccio la stessa cosa al successivo però anche lì qua ripasso sopra invece di sotto come prima Voilà qua abbiamo ottenuto un telaio, e adesso dobbiamo togliere i, pezzi, i nostri pezzi dal chiodo. Allora iniziamo da un lato, prendiamo, vi farò bene vedere: prendi un pezzo e lo infili dentro l'altro. un pezzo, lo tieni qua, tiri fuori l'altro e lo infili dentro. Prendo questo, prendo l'altro e lo infilo qua e continuo così facendo tutto il giro del telaio. fatevi scappare i pezzi che state tenendo però se vi dovesse scappare basta che disfacete il lavoro e lo ricominciate non fate che disfa... sì, il correttore automatico mi dite mi dice che dovete disfare il lavoro e poi lo ricominciate tanto non è un problema sono Vediamo. Voilà, quando arrivate all'ultimo, prendete, fate lo stesso lavoro di prima, poi quell'ultima la rigirate dentro quella di prima, quindi la passate due volte, tirate e avete una spugnetta, qua ve ne faccio vedere altre che abbiamo fatto con anche il gancettino, se vi serve avere un gancettino un po' più lungo di questo, perché avete un posto dove appenderlo che non va bene, riprendete un altro pezzettino della vostra calza e fate un nodino che si chiama la bocca del lupo, che si fa così, e avete un gancio un po' più grande se no lo lasciate così e avete queste spugnette, queste spugnette le potete utilizzare per lavarvi ovviamente, per lavare le cose in casa, il tavolo, eventualmente i piatti, non gratta però per le cose che non hanno bisogno, sono spugnette ecologiche che potete mettere in lavatrice per poi lavarle e sono molto d'effetto, potete anche far secondo me dei bellissimi regali. Voilà! Ciao a tutti!